In questo nuovo video tutorial ci occupiamo di installare un nuovo plugin plugin particolarmente prezioso per editare contenuti accessibili attraverso l'estensione della barra degli strumenti che noi abbiamo nello spazio di editing con dei pulsanti che sono particolarmente appropriati per gestire al meglio l'inserimento dei nostri contenuti Il plugin si chiama TinyMC Advanced e ora ci occupiamo di installarlo e di attivarlo andiamo nel nostro pannello di amministrazione spostiamo il mouse in corrispondenza di plugin e clicchiamo su aggiungi nuovo ecco che noi abbiamo qua una casella di testo scriviamo Tiny MCE con una c sola spazio advanced attenzione che quando si fa questa ricerca mirata in particolare per questo plugin bisogna scrivere di fianco tiny MC, se no non lo troviamo questa è ovviamente una ricerca mirata, no? noi potremmo anche cercare un nome e metterlo non così preciso, no? però in questo caso noi sappiamo cosa vogliamo installare e quindi andiamo dritti sulla ricerca, ecco qua il primo notate che il versone 349 ha un punteggio di 4 stelle questo è un buon criterio eh, per vedere se è un plugin è valido oppure no. Eh. Ad esempio se noi non lo conoscessimo a fondo dovremmo andare su dettagli e vedere alcune caratteristiche. No? C'è una presentazione del plugin tra le quali quelli che sono anche i giudizi di chi lo utilizza e anche il numero delle volte in cui il plugin è scaricato. Indicatore molto utile per capire quanto il plugin è sostenuto anche da una comunità più o meno vasta di utilizzatori oltre che di sviluppatori. Clicchiamo su Installa ora. Questi sono tutti plugin ormai maturi che, di cui abbiamo verificato l'uso in tante altre installazioni, per cui possiamo andarne abbastanza sicuri. Attiva i plugin e adesso, come quasi per tutti i plugin, occorre passare al momento di configurarli con il mouse su impostazioni selezioniamo proprio TinyMC Advanced ed vedete che viene presentata una batteria di strumenti che è modificabile a piacere alcuni li possiamo togliere semplicemente trascinando dall'alto al basso altri li possiamo aggiungere dal basso in alto quindi è abbastanza scelta questa operazione però già che ci siamo la commentiamo insieme ad esempio io tolgo il barrato che non lo uso nei nostri siti tolgo il, la grandezza del font perché preferisco gestirla direttamente dalla nostra foglia di stile tolgo anche i colori di background tenete però presente che Wordpress si è sempre evoluto nel tempo nella linea di generare sempre dei contenuti attenti ai cosiddetti standard per cui nel momento in cui voi andate anche a mettere un colore di sfondo, eh, automaticamente WordPress genera un codice corretto, nel senso non utilizza eh, elementi HTML, tra virgolette, deprecati mh, dal w 3 c che è il consorzio mondiale che guida un po' l'evoluzione del web, ma li inserisce come stili interni. Eh, questa è una piccola notazione tecnica, però siccome sono elementi questi che non uso li tolgo anche perché preferisco una gestione completa attraverso ripeto, il foglio di stile che mi garantisce anche maggior coerenza grafica cosa vado invece ad aggiungere come elementi utili per l'accessibilità? certamente gli acronimi eccolo qua e le abbreviazioni eh, già li mettiamo magari qua già dai primi e manuali di stile no? anni 90 e via discorrendo c'è sempre stato l'invito in chi edita contenuti nella pubblica amministrazione di non abusare di acronimi e sigle questo perché molti non li conoscono finisce per essere un gergo per pochi adesso cerco un attimo scusate però l'abbreviazione che non trovo eccola qua, la metto di fianco all'acronimo ecco, tuttavia può capitare a volte che li abbiamo quando ci sono, per evitare un gergo interno si può usare il pulsante acronimo che consente di fare una descrizione della sigla questo è molto utile non tanto e non solo dal punto di vista dell'accessibilità ma anche della chiarezza della comunicazione vediamo altre cose interessanti l'ancora, l'ancora ci consente di fare i segnalibri interni cioè i collegamenti ipertestuali all'interno di un testo, quando lo utilizzeremo? lo utilizzeremo ad esempio nel grossario o in, altri, in altre pagine lunghe in questo modo faciliteremo no, la scansione del documento lungo con dei link interni poi molto importante la tabella, eh? tabella è uno di quegli elementi per il quale bisogna prestare attenzione in termini di accessibilità perché immaginate una persona non vedente che ovviamente fatica a orizzontarsi all'interno di questo insieme di righe e, e colonne dedicheremo poi a questo magari un video tutorial apposito ecco questi sono i fondamentali vediamo se c'è ancora qualcosa di molto importante Ma sì, potrebbe essere il taglio copia incolla se uno poi agisce all'interno di modalità visuale con questi però direi che questi sono i fondamentali poi ecco magari anche mh, le citazioni, eh. le citazioni è quando uno cita uh, una frase di, di qualcun altro, un personaggio famoso o altro, c'è un uh, elemento HTML apposito che si chiama blocco quote che ha lo scopo appunto di marcare correttamente la citazione. Direi per Il momento è questo, ma poi se volete metterne altro ovviamente ritornate qua e proseguiamo, lasciamo um, immagini avanzate mettiamo anche, eh, io devo cliccare un po' su tutti i menu eventuali, contestuali e la lista avanzate, le opzioni di lista avanzate, sicuramente i link avanzati che ci consentono per di gestire al meglio anche le ancore più altre funzionalità utili anche per l'accessibilità eh, e certamente andiamo anche a mettere il link sullo stop removing il PLBR in questo modo quando noi andiamo nell'HTML vediamo tutto il codice corretto perché in automatico, in assenza di questo l'HTML che è poi il linguaggio no, che serve per andare poi a tradurre in una pagina web ciò che noi scriviamo come contenuto eh, l'invio viene scambiato per un, uno di questi due elementi è meglio vederli nell'HTML che immaginarli per il momento ci fermiamo su qua, poi vedremo se la sarà necessario per altro. Salva cambiamenti. Li abbiamo messi per vedere la prova, noi clicchiamo su nuovo articolo e vedrete che vi troverete di fronte, ecco, a una barra degli strumenti arricchita. Bene.